Buongiorno a tutti, eh, questa mozione è una mozione importante ehm, sviluppata eh, da un'idea ehm, che è venuta in concomitanza con un evento poi, ehm, che riguardava l'abbattimento delle barriere architettoniche ehm, con l'aiuto e la supervisione del disability manager Andrea Venuto con l'aiuto dei membri della commissione Politiche e sociali eh, Cristiana Paciocco Nello Angelucci e la Presidente Catini eh, abbiamo pensato di dare un segnale questa mozione vuole essere un segnale verso eh, coloro che hanno delle difficoltà, delle difficoltà che oggi negli esercizi commerciali non sono purtroppo tenute eh, nel dovuto conto eh, questo sicuramente non è eh, una colpa che possiamo addossare ai commercianti è sicuramente eh, generalmente una eh, difficoltà dovuta allo sviluppo urbanistico della città, alla peculiarità di alcuni territori come il centro storico che eh, mal eh, si eh, predispongono all'accoglimento diciamo, all delle persone che hanno difficoltà eh, di natura principalmente motoria ma anche di altri tipi di difficoltà. Quindi con la mozione noi chiediamo, solleviamo intanto l'attenzione eh, delle categorie eh, dei commercianti con le quali sono state sviluppate tutta una serie di incontri che poi ci permetteranno di andare a avviare una serie di progetti pilota, questi progetti pilota prevederanno appunto, ehm, la, con la collaborazione di alcuni esercizi commerciali l'avvio di una serie di iniziative che potranno andare dalla, da quelle temporanee di sviluppo di ehm, campanelli di suonata con pedane mobili che faciliteranno l'accesso all'esercizio commerciale all'abbattimento totale con appunto, come prevede la legge poi in questi esercizi eh, e la piena fruibilità da parte di, di questi cittadini che, che oggi purtroppo incontrano queste difficoltà. Noi ci abbiamo messo il cuore in questa ehm, mozione come anche nel regolamento che è stato approvato per la mobilità in quest'Aula martedì ed è un percorso che stiamo facendo e noi come Commissione Commercio diamo un piccolo contributo a quello che la Commissione Politica e Sociali sta portando avanti con l'aiuto del disability manager nell'ambito delle linee programmatiche di questa amministrazione quindi la proponiamo in approvazione anche alle opposizioni perché questo è un tema che ci dovrebbe unire piuttosto che dividere grazie